Ciao, buongiorno. Come state? Tutto bene? Questo è di solito è il nostro post che facciamo per raccontare un po' quello che ci siamo detti quest'oggi. Eravate tantissimi e questo mi ha fatto piacere perché abbiamo chiacchierato beh, in privis di quello che era l'argomento, cioè cartoline, lettere, se ne scrivete, se ne ricevete, e eh, in qualche modo anche la contrapposizione con quello che è il, il social, e insomma, tutte le cose che ci sono adesso. Tra l'altro, insomma, abbiamo anche ascoltato questo eh, brano, di le... Dreams, che è la, diciamo così il brano che eh, fa parte di questa colonna sonora di questa storia molto interessante di questo film del 1984 dove per la prima volta c'è questo amore a tre eh, tra lui tra lui, una lei e il computer che per sbaglio insomma viene aggiustato e di conseguenza da questo sbaglio eh, si interfaccia con la donna violoncellista e quindi nasce questo amore ma non vi svelo niente di più perché dovete andarlo a vedere insomma secondo me è un film che eh, ne vale la pena e poi e poi, beh, molti di voi mi hanno detto che non amano scrivere eh, e che in realtà preferiscono le cose digitali come le mail è vero c'è chi come Gaza invece dice sì io manderei anche la posta e le cartoline ma essendo in Australia essendo distante anche raggiungere la posta insomma ci metto veramente un bel po' <ride> prima di eh, poterla spedire e naturalmente ci mette un bel po' ad arrivare però siamo tutti giunti alla conclusione di eh, così mandare effettivamente una cartolina e allora vi ho lasciato l'indirizzo e quindi mi avete promesso che mi avreste mandato un bel po' di cartoline eh, da dove abitate, per cui io le aspetto non importa se ci vorranno tre settimane se ci vorrà un mese eh, se ci vorrà anche solo tre giorni insomma alla, mh, mi piacerebbe poi creare un collage con tutte le vostre cartoline perché io le tengo ah sì, come vi ho raccontato questa mattina io tengo tutto, non butto via niente perché? Perché secondo me è poi anche carino eh, dopo un po' di tempo, dopo un po' di anni andare a rileggere tutto quello che si è ricevuto e effettivamente magari ricordarsi anche di persone che ahimè nel corso degli anni insomma ci hanno lasciato quindi secondo me questa è una bella cosa non so cosa ne pensiate voi ma a me piace per cui aspetto sicuramente le vostre cartelline e le vostre lettere lo so magari la lettera è un po' più difficile e dopodiché insomma vi ho fatto vedere anche una bella cosa che ho realizzato questa qua dietro la zucca l'ho intagliata e anche in questo caso vi ho dato appuntamento a Patreon su Patreon per Simonanno sulla radio per vedere come viene intagliata la zucca. E naturalmente la prossima diretta invece sarà venerdì su Patreon. Ma noi ci ritroveremo martedì, martedì quando sarò tornata. Eh sì, dalle terme! E quindi vi racconterò un po' quello che è stato il mio viaggio. Magari se riesco vi faccio vedere anche qualche foto. Insomma, vediamo magari cerco di postare qualcosa, non lo so. Nel frattempo, insomma, vi auguro come sempre un buon weekend. La cosa che mi è piaciuta anche questa mattina è che, eh, prendendo spunto un po' da quelle che sono state le lettere, eh, qualcuno di voi mi ha raccontato anche un po' di storie, come eh, mega naturista che eh, insomma, ha raccontato la storia anche di San Carlo Borromeo, e la storia insomma del marmo che viene preso proprio vicino. Ai navigli, ed è stato il marmo che è stato utilizzato per creare il duomo dopo una notizia che io avevo letto. Bene, che dire, come sempre, queste sono alcune o meglio tante cose che ci siamo detti questa mattina, eh, per cui non mi resta che augurarvi un buon weekend, anzi, una buona settimana. Vi aspetto su Patreon, vi aspetto qui. Eh, chi lo sa se riusciremo a fare una diretta in più settimanale, non lo so. Sicuramente che da novembre arriverà il fresco e quindi ci sarà l'appuntamento anche mm -hmm. con le calze, questo è quello che eh, posso promettervi, va bene? Nel frattempo un bacio, un abbraccio.